Benvenuti a tutti, ragazzi e ragazzi, questa nuova puntata di Una pezza di Canullo. Siamo in diretta e niente, volevamo iniziare subito questo programma con un quiz da casa e volevamo chiedervi secondo voi di cosa parleremo in questa puntata. Abbiamo tre opzioni, Ra parleremo secondo voi del racconto della città da parte dei vinti, parleremo del racconto della vita violenta oppure del racconto delle ferite profonde della storia. Abbiamo con noi il collegamento Alberto, mi dicono, dalla regia, No? Non ci sta guardando nessuno? Bene, non abbiamo nessun, nessun collegamento, mi rispondo da solo. Allora parleremo oggi della vita violenta, un argomento triste come tutti sappiamo, però dobbiamo analizzarlo. Analizzeremo quindi tre diversi autori, analizzeremo le loro differenze anal e analogie che riscontriamo. I tre autori principali che analizzeremo sono quindi Pierga Pasolini e Saviano. Che cosa hanno in comune questi tre autori? Hanno in comune il fatto che utilizzano... Tutti il romanzo che è il principale strumento di rappresentazione della realtà, cioè è un veicolo per denunciare le ingiustizie e gli aspetti critici che affliggono l'intera società. E per introdurci meglio all'argomento, eh, presentiamo il nostro primo ospite di questa puntata. Starghina Valentina nasce a Palermo nel 1852 ed è l'unica figlia del boss mafioso Don Vito Corleone. A soli 15 anni si trasferisce a Milano Perché non vuole vivere una vita da malavitosa Trova lavoro subito come cameriera in un'osteria Ed è proprio lì che incontrerà il suo futuro amante Giovanni Verga Che però la mollerà all'altare dopo 8 anni di relazione A causa del suo cattivo odore Ah che viziatino il giovane Verga Non cambia mai E questa era e eh, questa era Valentina. Eh, una particolarità di questo intervento, di questo nostro ospite, è il fatto che lei è morta nel 1920 e grazie al 5G di Vodafone, che ringraziamo il nostro sponsor principale, è con noi in collegamento straordinario. Valentina, salve, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E come abbiamo visto nella presentazione, Valentina è una grandissima fan di Verga. E vuole introdurci Verga? E secondo lei, qual è la sua opera fondamentale, oppure quella che le piace di più come vuole, prego. Di sicuro Rosso Malpelo. Lo dico non perché lo pensi veramente, ma bensì perché sono stata costretta dalla redazione. Ah, bene. Comunque, secondo lei in come si può collocare questo, questa novella di Rosso Malpelo? Allora, Verga prende ispirazione da una famosa inchiesta politica di due deputati nazionali, Franchetti e Sonnino, dove tratteranno dello sfruttamento minorile nelle miniere di Zolfo. E cosa racconta brevemente questa storia sempre si vuole raccontarlo, grazie ai nostri ospiti? Sì, nella novella è narrata la vicenda di un povero ragazzo emarginato da tutti che lavora come cavatore con il suo amico Ranocchio per mantenere la famiglia. Il racconto si conclude tragicamente con la morte di Ranocchio e la spedizione volontaria di Rosso Malpelo all'interno di una vena della cava ancora inesplorata dalla quale non farà più ritorno. Ma una curiosità visto che i nostri telespettatori ci hanno riempito di domande, ma Vierga secondo lei era vegano? Cosa sarebbe? Eh. Eh, non so se sia nel 1920. Comunque andiamo avanti. Quali sono secondo lei gli aspetti fondamentali di questa opera? quest'opera? Cioè, Ce li vuole illustrare brevemente, visto che abbiamo poco tempo? Sì, sono fondamentalmente tre. La, in primo luogo, la volontà di raccontare, come si può evincere no da dove prende ispirazione la novella. In secondo luogo, la presenza di un narratore popolare il quale, a causa dei pregiudizi sul suo colore di capelli, descrive Malpelo come un ragazzo selvaggio e diabolico. Tutto ciò ha come conseguenza lo straniamento, ovvero eh, il far apparire normale tutto ciò che in realtà non lo è. Infine, Rosso Malpelo eh, può essere considerato un outcast dal momento che non ha un nome proprio ed è emarginato e maltrattato da tutti coloro che gli stanno intorno. Bene, grazie mille per il suo puntuale intervento. Adesso introduciamo il nostro secondo ospite, il telemano e il Per chi non lo conoscesse abbiamo preparato un video di presentazione a cura di Martin Scorsese. Prego. Manuel Cozzolino nasce a Napoli il 2 febbraio 1986 esordisce al cinema nel 2013 con la serie Il clan dei camorristi e nel 2014 raggiunge il successo interpretando il ruolo di Gennaro Savastano in Suburra ma tutto questo non è importante perché Manuel è in realtà un astruso mendace creato dal governo per riuscire a controllare le menti delle persone grazie al suo lato magnetico. Quindi, attenzione, mai fidarsi del prossimo. Un abbraccio. E questo era Salvatore. Salvatore, eh, prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei, no, no, buongiorno, buongiorno anche a lei. Vogliamo introdurre con lei il nostro, primo, il nostro secondo, anzi, topic di questa giornata, cioè il romanzo, ragazzi, di vita di Pierpaolo Pasolini. Lo introduco brevemente, allora. Il, non contiene, non, questo romanzo non ha una, mira, una vera storia, una storia vera e propria, ma è bensì un insieme di otto quadri narrativi, di otto storie che raccontano un gruppo di adolescenti e in particolare raccontano le storie di Riccetto, ma le raccontano in un modo documentaristico e riescono a rappresentare bene, in, in modo oggettivo, brutale, questo ambiente primitivo e in cui vivono, cioè l'ambiente delle borgate romane. Prendiamo come riferimento eh, di quest'opera l'Incipit, il primo degli otto romanzi, delle otto storie che sono narrate. Nell'Incipit possiamo dire, possiamo affermare con certezza che Riccetto eh, praticamente si sveglia la mattina, va a, alla chiesa per essere presimato e alla fine di, della cerimonia eh, abbandona la chiesa, si dirige verso casa ma incontra un gruppo di persone e stavano andando alla fabbrica abbandonata di Ferro Bedò e quindi decise di andare anche lui. Eh, ruba in quantità abbastanza proficua chiodi, fili metallici, ma non ne si accontenta e cerca di rubare anche un cavallo, ma viene cacciato da soldati tedeschi. E in questo incipit possiamo ritrovare alcuni aspetti fondamentali. Uno di questi è, il, possiamo, è, è costituito dal Ferro Bedò, che è praticamente scisso tra realtà e simbolo, ossia è scisso tra rappresentazione della realtà, dell'ambiente dell'ambiente primitivo, desolato e umile delle, delle pulgate, ma è anche il simbolo del caos dell'anarchia che regna nell'Italia nel, nell post e del dopoguerra e vuole aggiungere qualcosa Salvatore? Eh, in realtà no ah, anzi sì, sto scherzando eh, mi ricordo vagamente quello delle bordelle perché eh, si rispecchiava in una realtà eh, vera e autentica e si discosta eh, particolarmente l'esistenza di cui faceva parte. E un altro aspetto fondamentale è la, la varietà delle lingue di Pasolini e nel passo letto eh, ci vi sono tipologie di lingue. In dialetto romanesco rispetta ehm, il pop del Borgate e utilizza due registri. il registro popolare, medio e il registro eh, Colto ma guarda salvatore ti sei dimenticato anche la denuncia sociale e la visione istintiva la prima viene rappresentata dall'autore in maniera cruda sotto gli occhi di chi non ne voleva sapere niente ovvero la borghesia e la seconda il narratore la espone mettendo in risalto la voglia di vivere del gruppo di amici di Ricetto. Bene ragazzi, grazie mille ai nostri due ospiti e introduciamo ora il nostro ultimo libro, ultimo romanzo che tratteremo oggi, cioè Gomorra. Gomorra è un'opera di Roberto Saviano ed è pubblicata nel 2006 e appartiene, a, possiamo collocarla, nel genere della non fiction novel. Ecco, visto che lei Manuel era un ex boss mafioso, ci vuole spiegare meglio Gomorra e anche perché appartiene a questo genere? Sì, ovviamente, essendo del mestiere, Gomorra per me è il pane quotidiano da raccontare. E detto tu, appartiene al genere della non-fiction novel, eh, poiché eh, racconta una storia vera, eh, una storia realmente accaduta, però sotto forma di un'inchiesta giornalistica. E, inoltre, eh, Gomorra racconta del mondo criminale, della camorra, della mafia napoletana. E, però in particolare Saviano eh, proprio, eh, si basa sul particolare, ovvero sul sistema, racconta del sistema. E il sistema, ehm, come scritto da Saviano, eh, mio caro amico e collega, eh, è in realtà una nuova forma di eh, imprenditorietà eh, borghese. Imprendi vabbè. E, perché i eh, morristi sono politici, colletti bianchi e imprenditori. E Saviano Ma dice anche no? che è a capo, al vertice del... Stavo, stavo per introdurre il, a capo al vertice del sistema vi è il boss che col tempo è diventato eh, una figura di riferimento per i giovani del tema e il boss viene definito da Saviano come un samurai liberista poiché è disposto a morire pur di difendere i propri ideali Ma chi è che fa parte eh, di questo sistema? Cioè ci puoi spiegare meglio perché i giovani fanno sempre più parte del, della camorra della camorra campata? Sì, in particolare nel capitolo 4 uh, di Comorra uh, Saviano ci introduce i giovani del sistema. E I giovani del sistema sono ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni e provengono prevalentemente dalle province degradate di Napoli. E, uh, la maggior parte sono imparentati, filiati al sistema, ai tempi uh, avevo, con avevo conoscenze e mio zio mi ha fatto un intero zio giro. Bene, grazie mille al nostro intervento. Allora, Abbiamo definito come la nuova forza del... Grazie mille al nostro intervento di Salvatore. Ora introduciamo grazie meglio questi, me. gli aspetti fondamentali di queste tre opere e possiamo riscontrare alcune analogie e differenze. Come analogie possiamo riscontrare mm. quella principale, è il fatto di come viene raccontata la realtà e la realtà in questi tre romanzi, viene anche se Rossomalpio non è proprio un romanzo, è più nove è una novella. Ma eh, in, questi, in queste opere la realtà viene raccontata attraverso l'oggettività, attraverso il cioè racconto in maniera impersonale, e quindi in maniera schietta, in maniera diretta, anche attraverso l'utilizzo di un narratore popolare che condivide gli stessi valori dei, dei personaggi raccontati. E, Valentina, secondo lei, quali, perché queste opere vengono scritte? Cioè, qual è il loro scopo ultimo? Lo scopo di queste opere è la denuncia sociale, ovvero la volontà dell'autore di far conoscere al pubblico borghese le condizioni di vita eh, degradanti delle classi operai e denunciarle. Invece per quanto riguarda la realtà, è inoltre, era... dire. inoltre, un'altra analogia è data dalla realtà rappresentata, eh, poiché tutti e tre gli autori raccontano di una realtà dal, dal basso, ovvero dalla prospettiva degli umili e delle dei centri più bassi della società. Invece Passiamo per quanto riguarda la differenza tra queste opere. E come prima differenza tra Verga e la narrativa del secondo ottocento la facciamo raccontare meglio alla nostra, al ospite, alla nostra ospite Valentina, visto che conosce molto bene Verga. Sì, Per descrivere la differenza tra il verismo di Verga e la letteratura del secondo ottocento prendiamo come punto di riferimento il naturalismo. Infatti, mentre il verismo ha lo scopo di osservare e raccontare, ponendo al centro delle sue opere il mondo arretrato e utilizzando un atteggiamento fortemente pessimista, il naturalismo vuole denunciare le condizioni di vita della classe operaia mettendola in primo piano nelle sue opere, assumendo un atteggiamento di fiducia nel cambiamento sociale. Bene, grazie mille all'intervento all di Valentina. E invece per quanto riguarda Pasolini possiamo riscontrare alcune differenze. La prima è data dal fatto che Pasolini non, non rimane sempre obiettivo nelle sue opere rispetto a come scrive Maria cioè nelle opere di Pasolini possiamo riscontrare anche il suo punto di vista, cioè eh, lui ama il, la brutalità della, del mondo che rappresenta, ama eh, il mondo delle sottoborgate e quindi questo, questa visione, questa, questo punto di vista lo riscontriamo anche nelle sue opere. Inoltre eh, non trasmette una visione del popolo come portatore di glori buoni e genuini, come invece accade nel neuralismo, anzi gli, i suoi personaggi eh, hanno caratteristiche non ovviamente positive, infatti eh, quelle principali che possiamo riscontrare sono la, la in indifferenza nei confronti della realtà o della violenza oppure la moralità. Invece per quanto riguarda Saviano e quindi Gomorra eh, ma e Salvatore, cosa possiamo riscontrare come differenza rispetto a Verga Pasolini? Sì. È stato Saviano stesso a confessarmi la differenza principale che lo distingue dai suoi predecessori ed è costituita da Leon Infatti, Saviano eh, utilizza Leon Narrante, che è il suo alter ego, e questo Leo narrante lo rende eh, col tempo eh, scrittore e testimone. Infatti, eh, Saviano, per tutto l'arco della vicenda, è eh, eh, partecipe alla storia, è come se fosse all'interno. Bene, grazie mille ancora ai nostri ospiti, e siamo giunti al termine di questa puntata di una pezza di Canullo, e volevamo ringraziare i nostri telespettatori vorremmo ringraziare i nostri due ospiti che sono intervenuti Salvatore Sporrizo e Stanchina Valentina e ringraziamo ancora la RAI per averci dato questa possibilità grazie mille e eh, andate in pace